Il 14 marzo è la giornata nazionale del paesaggio. Tanti eventi in tutta Italia per riscoprire il valore del nostro patrimonio paesaggistico. Premio Paesaggio Italiano e giornata nazionale del paesaggio. Tutte le iniziative su www.beniculturali.it